Grazie Lorenzo, benvenuti a tutti. Eh, insomma, nella la chiacchierata con il Ministro già eh, entrata insomma, abbastanza nel vivo dei temi della nostra tavola rotonda, della prima delle due, due tavole rotonde che, che io eh, gestirò eh, oggi. Eh, Beh, dal Ministro insomma, è arrivata una prima indicazione, quella di una possibile entrata in vigore posticipata della PAC. Io non, non so se questa sia una soluzione, cioè qua mi sembra che ci troviamo col problema di una, di una riforma che già dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio del 2023 e che a molti appare invece obsoleta, forse più che posticiparla ancora bisognerebbe affrontare prendere il toro per le corna e eh, entrare forse mh, prima nel, nel merito eh, delle misure e, e cercare di eh, trovare lo spazio per alcuni eh, correttivi. Eh, insomma, un po' questo è il, il tema eh, che affronteremo eh, oggi, eh, proprio con il titolo, le nuove coordinate per il eh, settore Agricolo. Abbiamo eh, una serie di eh, persone, che si, eh, di, di, di interlocutori che eh, si alterneranno oggi, eh, molti diciamo da, da remoto, eh, qualcuno invece qui eh, in presenza eh, con me, ci sono dei rappresentanti del mondo agricolo e io comincerei infatti un po' da loro eh, anche perché da loro possono venire eh, diciamo, alcune domande e, eh, e la possibilità di eh, tratteggiare un po' il perimetro delle necessità che si stanno eh, profilando in questa nuova emergenza, già ne abbiamo avuto quella della pandemia insomma che ci ha messo a dura prova e che ha fatto emergere però il tema che oggi ci sta tanto a cuore quello della, della, della sovranità alimentare dell'autosufficienza no? in qualche modo, non a livello di singolo Stato come è già stato detto ma per esempio a livello di, eh, di comunità eh, di Unione Europea già potrebbe essere una strada eh, percorribile. Eh, quindi, insomma, il, il, il tema, è, questo della sovranità alimentare, è un po' il tema centrale del quale siamo, discutiamo oggi e, e di come la PAC può in qualche modo eh, accompagnare questo processo eh, molti, cioè chi insomma, segue il tema della politica agricola sa che la, eh, che la PAC è una delle principali critiche che è, stata, eh, che è stato rivolto finora prima ancora che scoppiasse la guerra eh, qualche cosa sul tema per esempio dei rincari delle materie prime era già emerso prima eh, che insorgesse il, il conflitto eh, e quindi qualche criticità già qualcuno l'aveva sollevata cioè sull'adeguatezza delle misure previste dicevo, una delle critiche principali è che non è mai stata diramata da Bruxelles una, una, una valutazione d'impatto della, della agricola, della riforma della politica agricola comune eh, ci hanno pensato altri al posto nostro, prima eh, l'USDA americana eh, qualche mese fa e poi adesso una uno studio di un uno studio indipendente dell'Università di Groningen in, in, in Olanda ed entrambi questi due studi di impatto diciamo, autonomi che sono stati fatti, eh, dicono chiaramente che eh, la PAC, così come è stata immaginata, porterà a una riduzione eh, della produzione agricola in Europa e, da, e a un incremento dei prezzi. Queste, giusto per dire le due macro variabili che sono state, che sono state messi in evidenza eh, due aspetti che appunto eh, forse qualche riflessione la dovrebbero consigliare, no? cioè abbiamo una, una, una politica agricola che secondo gli unici studi che sono stati fatti di impatto finora andrà verso una riduzione della produzione e mentre invece ci troviamo con, la, con, la, con le necessità esattamente opposte, per cui forse al di là del, dei soli eh, termini diciamo di entrata in vigore mh, e di slittamento di operatività della, della riforma forse bisognerebbe parlare un pochettino di più anche dei contenuti. Allora io come vi accennavo partirei, eh, avremo diversi eh, interlocutori, eh, dicevo alcuni esponenti del mondo agricolo, poi avremo eh, anche della ricerca e poi avremo eh, due europarlamentari da sempre fra i più attenti alle problematiche eh, del settore agroalimentare, dell'agricoltura in particolare e poi alla fine avremo, io mh, mh, vorrei chiudere con eh, il direttore generale della DG Agri che avremo collegato con noi, Wolfgang eh, Butcher, eh, che magari speriamo ci possa dire qualche cosa di più eh, che non sia semplicemente l'indicazione di uno slittamento di termini sull'entrata in vigore della PAC. Allora io per primo passerei la parola al direttore generale di Confagricoltura, Francesco Postorino, che abbiamo qui con noi. Il ecco me, grazie. Allora, direttore, insomma, dal ministro come indicazione è venuta soltanto quella di una una entrata in vigore posticipata della PAC forse è evidentemente è anche l'unico sbilanciamento che si può consentire in questo momento però forse sarebbe più opportuno parlare anche di, di misure concrete forse qualcosa, qualche direttrice di marcia andrebbe modificata non, cosa ne pensa? L'annotamento del, del negoziato abbia sin da subito evidenziato che questa questa riforma avrebbe impoverito gli agricoltori europei e quelli italiani era per noi abbastanza evidente. Forse eh, con troppo anticipo avevamo detto a tutti che non ci sembrava opportuno andare su questa strada proprio perché gli elementi che erano stati messi sul campo avrebbero sicuramente creato delle difficoltà all'Europa all agricola. Ora Questi due studi che lei ha menzionato eh, Ovviamente prestigiosi e in qualche caso non interessati, perché avrebbero dovuto essere interessati al contrario, almeno quello eh, sviluppato dagli americani, che erano peraltro molto contenti di questa ipotesi perché si apriva un mercato per quanto, per quanto li riguardava, non c'era ancora la guerra, quindi avevano altre... Altre prospettive, ma per quanto ci riguarda noi eravamo, avevamo chiaro il, il, il quadro che si sarebbe determinato. Due erano gli elementi, un impoverimento in termini di valore dei titoli, che era direi piuttosto importante, e anche l'organizzazione delle attività sul terreno, perché di fatto ormai questo, questa programmazione si caratterizza per l'ennesima spallata alla produttività agricola, nel senso che la individuazione di eh, strumenti di contenimento delle produzioni, che probabilmente avevano ben altri, ben altri obiettivi, si sono mh, definitivamente concretizzati e quindi noi adesso produciamo sempre di meno. Era evidente che davanti a questo scenario un'eventualità drammatica come quella della guerra, ha fatto da detonatore, è un problema ben, ben più importante. Noi veniamo da qualche anno di Produzioni limitate per la commodity eh, cerealicola, eh, derivanti prevalentemente da fatti climatici, ma eh, è bastato poco, la famosa farfalla che batte le ali in Cina e che crea problemi anche, anche in America si è, si è registrata. E noi adesso siamo di fronte a un quadro complesso sotto il provvedimento delle, degli autoaprovvigionamenti, eh, acuito dalla, dalla carenza di, di energia che è dovuta ad altri, ad altri elementi quindi diciamo che è una combinazione esplosiva Ecco ma queste prime misure che sono state adottate dalla Commissione eh, adottate, cioè qualcuno dice appunto se eh, si tratta di soldi già la riserva eh, di crisi sono risorse già di fatto dei, degli agricoltori eh, la, la possibilità di eh, utilizzare i terreni messi a, a riposo, questa flessibilità che è stata diciamo adottata eh, sono, sono strumenti eh, sufficienti oppure insomma serve ben altro, serve un salto di qualità La una battuta si potrebbe dire che bisognerebbe andare oltre la PAC perché con questa PAC probabilmente non si ottengono eh, risultati adeguati anche eh, l'ipotesi di mettere in campo la riserva di crisi e le mh, limitate eh, previsioni di incentivazione delle coltivazioni io penso che non siano sufficienti, lo diceva Peraltro anche il Ministro, chiamandole timide, eh, sono, sono iniziative che forse troppo emergenziali ma che non danno una via strutturale. Il problema non è intervenire sull'oggi, intervenire sull'oggi perché poi domani si possa stare, stare meglio. E oggi le economie agricole di tutta Europa non sono economie floride. A suo giudizio qual è il primo settore di intervento sul quale bisognerebbe puntare? anche per alleviare proprio una situazione di, appunto, di prezzi io, io, io fuori non, controllo. Io, io non penso di dover preferire purtroppo nessun settore perché ci troviamo anche con una generalità di difficoltà straordinaria. Se dividiamo eh, i problemi per emergenze, certo chi ha più bisogno di energia oggi è in... Eh, in uno stato di difficoltà enorme alcune coltivazioni addirittura potrebbero non realizzarsi perché i coltivatori stanno incominciando a fare i conti meglio non investire se dobbiamo poi impoverire i nostri conti economici alcuni provvedimenti del governo, li elencava il ministro sicuramente daranno un po' di fiato finanziario alle imprese ma è fiato, l'economia è un'altra cosa abbassano il livello di debito annuale spalmano nel tempo, però poi eh, le economie de delle singole coltivazioni devono, devono reggere, coltivazioni e allevamenti, quindi direi che oggi chi soffre di più è chi ha problemi connessi all'energia all e poi ci sono tutti gli altri settori che subiscono l una lievitazione dei costi delle materie prime piuttosto importanti, in primis gli allevamenti, quindi tutto il settore degli allevamenti è, è esposto, molto, molto esposto sul sistema. La filiera zootecnica sia quella diciamo, più esposta, almeno in questa prima fase. Poi... Stiamo scoprendo che anche alcune eh, coltivazioni orticole specializzate cominciano a pensarci se vale la pena o meno fare del pomodoro o fare del, o fare del mais. Cioè la situazione è abbastanza pesante. Va bene. Lei individua qualche soluzione, per esempio, che si potrebbe adottare nel, nel breve... Io direi che l'intervento prioritario vada, vada rivolto alla sburocratizzazione della, della politica agricola comunale. Noi ci aspettavamo grandi eh, semplificazioni, abbiamo dovuto riscontrare invece delle grandi complicazioni. Quindi Il primo elemento a mio avviso è questo, puoi cominciare a tagliare le, i segmenti in funzione degli obiettivi che si vuole, si vuole ottenere. L'autoprovvigionamento è uno degli obiettivi importanti allora bisogna incominciare a inventariare la nostra capacità di produzione e di stoccaggio e capire se siamo in grado di reggere il, il confronto. Certo, veniamo da un periodo in cui avevamo affidato alla globalizzazione le soluzioni di tutto qualcuno parlava di, del di delocalizzazione, non era una vera e propria delocalizzazione, anzi una delocalizzazione commerciale, però il dato è che si è rivelato che la globalizzazione non ce la fa, anzi una globalizzazione così selvaggia ha creato molti problemi a chi non avrebbe dovuto crearne, proprio alle fasce deboli, quindi questa formula della globalizzazione, il mercato del mondo lo ribadisco, però questa formula esasperata non può essere il modello che, che, che ci conduce al futuro. Okay, Grazie a uh, Francesco Postorino, direttore generale di Confericoltura. Uh, io adesso passerei la parola, non so grazie se è collegato voi. con noi, uh, Alessandro Apollo, prego. Potrei... Salve a tutti. Ah, Porto i saluti del nostro presidente Ettore Brandini che non è potuto intervenire. Mi scuso per la voce, ma purtroppo <coughs> la pandemia non è finita. <coughs> io ne sono una dimostrazione, diciamo, quotidiana. Visto che oggi ho purtroppo ricevuto un tampone positivo, quindi sono in isolamento. In bocca al lupo, allora per questo. Eh, allora, Alessandro Apolito, allora, innanzitutto io vorrei sapere, poi dal punto di vista anche di eh, Col diretti, insomma, il vostro pensiero. Eh, su questa prima risposta ehm, diciamo, immediata eh, che c'è stata eh, sul, sul terreno della PAC e poi in una, in una, diciamo, in una logica anche un po' più ampia eh, quali sono i principali settori di intervento. Io ricordo anche che Apolito tra l'altro è responsabile per la col diretta delle filiere, che è un'altra delle parole magiche insomma, con le quali che vengono indicate spesso come soluzione di tutti i problemi, però eh, anche questa era una soluzione in tempo di pace, adesso in tempo di guerra restano uno strumento importante oppure anche le filiere vanno un po' ripensate o, o potenziate in qualche modo. Prego. No, lo dico in una battuta adesso, poi ci ritorno sopra e rispondo alla prima domanda che mi hai fatto. Eh, certamente sì, dobbiamo continuare a spingere sulle filiere perché sono eh, uno strumento che tanto più adesso, se vogliamo parlare di autosufficienza alimentare, dobbiamo portare avanti. Eh, io credo che ci serva oggi molto più coraggio di quello che è stato dimostrato fino adesso, lo, lo ha detto molto bene il Ministro Patuanelli, io sottoscrivo eh, ogni parola di quelle che ha usato rispetto al giudizio eh, sul, sul primo intervento europeo, eh, intervenire con i fondi che, sono, che erano già degli agricoltori eh, è una non risposta. Io ricordo solamente che nel 2016, di fronte alla crisi eh, scaturita dalla fine del regime delle quote latte, la Commissione eh, mise un miliardo di euro di interventi solo per la filiera del latte, in un mese e mezzo, quindi, e, e non attivando la riserva di crisi, consentendo invece degli interventi eh, che in quel momento hanno comunque eh, dato respiro in una fase molto complessa credo che nella storia recente eh, l'agricoltura, l'agroalimentare non si sia trovato mai ad affrontare eh, una serie di cause così eh, gravi tutte insieme, perché a quelle che avete ricordato, crisi energetica e guerra, eh, aggiungerei un altro paio di, di elementi che si stanno verificando oggi, una siccità al nord Italia mai, eh, mai così dura, dagli anni 70 a oggi eh, le precipitazioni non erano mai state così basse e un altro elemento geopolitico da tenere in considerazione gli stock che sta facendo la Cina in questo momento di, di cereali iniziati a ottobre dello scorso anno dice, direi rafforzati a ottobre dello scorso anno sono un altro degli elementi che tiene i prezzi eh, fuori dalla portata normale dei bilanci che possono sostenere le nostre, le nostre aziende agricole e diciamo col diretti non si trova mai bene nella posizione di del, ve l'avevo detto visto che preferiamo fare proposte concrete operative che possano dare eh, risposte vere alle nostre imprese e da questo punto di vista quando chiediamo più coraggio diciamo che da un lato eh, oggi andrebbero eh, eh, diciamo, messe a frutto eh, almeno le esperienze fatte con la pandemia la pandemia ha avuto una risposta collettiva dell'Europa eh, bisogna rendersi conto oggi che la crisi economica almeno sicuramente per il settore agroalimentare generata dalla crisi energetica e dalla guerra sono molto molto peggiori rispetto a quelle generate dalla pandemia. Allora se si è creato un regime d'eroga sugli aiuti di stato o sul covid non capiamo perché il diciamo perché il quadro temporaneo per la guerra sia stato limitato a 30.000 euro per le imprese agricole. È qualcosa che non risponde a nessun tipo di eh, esigenza immediata di aiuto alle aziende che sono davvero in difficoltà e che oggi rischiano di chiudere. E se chiudi ad esempio una stalla non è che la riapri eh, fra due mesi, non la riapri più. E da questo punto di vista noi abbiamo chiesto fin dalle prime ore. Eh, dal punto di vista degli aiuti di stato eh, più, coraggio, più coraggio perché alla fine se eh, gli stati membri parlo in particolare dell'italia mettono sul piatto delle risorse proprie quindi senza nemmeno aspettare il debito comune non poter utilizzare quelle risorse proprie al massimo delle possibilità per eh, diciamo per una miopia che oggi Uh, è evidente, eh, rischia di rendere meno efficaci quegli interventi anche emergenziali previsti dal, dal governo, penso ai 35 milioni stanziati per, uh, per le filiere in crisi nell'ultimo decreto che vanno a, a portare a più di 100 milioni a disposizione del Ministero dell'Agricoltura i fondi che potrebbero essere spesi adesso per l'emergenza quei fondi senza un quadro eh, chiaro di deroga sugli aiuti di Stato rischiano di dare un poco a, a tutti senza avere un impatto concreto e reale come è stato fatto ad esempio sul Covid quando il framework era 225 mila euro cioè, eh, queste sono cose eh, che possono sembrare tecniche ma fanno sì eh, che, che un intervento salvi la vita o meno a un'impresa se vogliamo andare poi sul discorso della PAC Uh, certamente uh, intanto bisogna distinguere tra quelli che sono gli effetti della PAC e quelli che sono gli effetti di Farm to Fork perché uh, diciamo quelle analisi che erano state citate erano legate proprio alla strategia Farm to Fork che ha secondo noi uh, diciamo alcuni aspetti che possono che potevano essere prima della della crisi delle crisi che ho citato degli elementi che potevano consentire dei passaggi di transizione. Eh, è vero pure che però eh, diciamo quella è una strategia che non è passata per il trilogo e già questa è un'anomalia che, che andrebbe in qualche modo approfondita e, e che non può secondo noi influenzare la PAC, una PAC che è stata scritta addirittura prima della pandemia, quindi è necessario comunque eh, oggi Forse uh, il tema di come si sostiene quel, uh, quell'obiettivo primario che la PAC continua oggi ad avere, cioè di assicurare cibo uh, sicuro e sufficiente a tutta la popolazione europea. E, e lo dico chiudendo, certamente non si assicura questo obiettivo con uh, gli egoismi che abbiamo visto nelle ore di scoppio della guerra, ad esempio da parte dell'Ungheria, Certamente non, non, oggi non, è, non, non, è, non ci può essere spazio per uno Stato membro che chiude le esportazioni dei cereali all'interno del mercato comune, altrimenti l'Europa finisce là. Certo, infatti poi su quella decisione poi fortunatamente si è subito cambiato marcia. Eh, va bene, eh, grazie infinite, insomma, quindi mi sembra che eh, anche da parte di Goldiretti sia... Sì, è arrivato il messaggio innanzitutto di una richiesta di maggiore coraggio alla Commissione sulle misure da, eh, da adottare e poi anche sul fatto che bisogna andare un po' più in profondità e eh, che la, la riforma così come è stata concepita eh, sicuramente non è eh, adeguata allo scenario che abbiamo eh, davanti. Io pe ci pensavo anche prima, sicuramente uno dei grandi eh, insegnamenti che di, questo, eh, di, questo, di questa fase <coughs> tra pandemia prima e eh, guerra adesso e bisogna necessariamente eh, diciamo, cogliere e sul quale occorre una forte accelerazione è quella della, della burocrazia insomma c'è cioè un processo decisionale che ci impiega, cioè la, la, il negoziato sulla PAC è durato credo 7-8 anni eh, ancora adesso dopo che è stata approvata abbiamo eh, un altro anno di tempo prima che entri in vigore e si parla pure di farla slittare Uh, ulteriormente diciamo, è, un, è un sistema che, non, che, non, che purtroppo è completamente messo fuori gioco dagli eventi, insomma, su questo bisogna necessariamente uh, trovare dei uh, correttivi al di là delle misure uh, concrete e degli interventi concreti. Eh, a questo punto eh, sentiamo anche che ne pensa il mondo della eh, ricerca. Noi abbiamo eh, con noi eh, il professore di economia agraria dell'Università degli Studi di Milano Roberto eh, Pretolani eh, al quale volevo chiedere, eh, per esempio si parla tanto di eh, innovazione eh, tra eh, PNRR eh, e, e, altre, e altre misure L'innovazione che contributo può dare per risolvere questi problemi di, ovviamente di, di, di sovranità alimentare, Innovazione, poi si parla anche molto dell'innovazione tecnologica ma non, credo che non sia l'unica frontiera dell'innovazione che possa dare una mano a risolvere questi problemi di produttività, lei che cosa ne pensa? Innanzitutto, buona giornata a tutti, buon lavoro. Eh, mi permettete prima di rispondere alla domanda solo una battuta eh, sulla, sulla sovranità alimentare. Eh, è uno degli obiettivi che era stato inserito nell'articolo 39 del Trattato di Roma, uno degli obiettivi dati alla PAC, dove si parlava di garanzia degli approvvigionamenti. Questo vuol dire che l'Europa non deve solamente rinchiudersi in se stessa e produrre quello di cui eh, ha bisogno, ma deve comunque continuare ad aprirsi. Se guardiamo la situazione attuale, l'Europa è ancora il primo esportatore mondiale di prodotti alimentari, però eh, questo è un bilancio complessivo, eh, mentre invece il bilancio eh, delle cosiddette commodities, cioè dei prodotti agricoli, è già oggi negativo e rischia di diventarlo Ancora con le misure a cui eh, qualcuno già ha fatto cenno prima relative alla parte però c'è un altro obiettivo che eh, ci siamo dimenticati. Professore, scusi, non la sentiamo più, un attimo solo. C'è un problema di... perché lo sento la voce, ma non... Per chi si sentiva la, la voce del professore, ma non era amplificata in sala, per cui non, non si sentiva. Può provare a riprendere il suo discorso? Veniamo un attimo. Allora, ho fatto un brevissimo e veloce accenno alla problematica della garanzia degli approvvigionamenti, sì. dicendo appunto che l'Unione Europea è eccedentaria ma è sedentaria per la parte dei prodotti trasformati, mentre già oggi è desplicitaria sulle materie prime e non solo sui prodotti tropicali. Eh, mais, olio di girasole sono due esempi chiari della difficoltà di approvvigionamento che avremo nel breve termine ma anche nel medio periodo. Però c'è un altro obiettivo che eh, è stato dato inizialmente, tuttora scritto nell'articolo 33 del trattato istitutivo della comunità europea e che dice eh, che le, occorre incrementare la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale delle produzioni agricole come pure un migliore impiego dei fattori di produzione. Ecco questa è la tematica che abbiamo dimenticato e che invece io credo fondamentale, quella legata proprio all'innovazione, perché l'incremento della produttività si può ottenere attraverso l'utilizzo del, delle innovazioni sia di processo sia di prodotto. Da questo punto di vista abbiamo a disposizione un insieme di possibilità eh, che sono anche possibilità di rendere l'agricoltura maggiormente sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale e che vanno dalle nuove tecnologie genetiche all'impiego migliore eh, dei fattori produttivi chiamiamola agricoltura 4.0, agricoltura smart, agricoltura di precisione, agricoltura blu, tutti i nomi che in questi anni sono diventati eh, di dominio pubblico ma dobbiamo continuare su questa strada, cioè dobbiamo proseguire Uh, un processo che ci ha portato uh, a diventare autosufficienti, anzi protagonisti a livello internazionale, ma lo dobbiamo fare liberandoci di una serie di uh, lacci e laccioli che ci sono sulle nuove tecnologie genetiche, per esempio l'attuale equiparazione ancora uh, al, agli OGM sicuramente non consente uno sviluppo eh, non solo una diffusione in campo ma anche uno sviluppo della ricerca eh, ed è fondamentale a cui poi segue il trasferimento tecnologico eh, la stessa cosa vale per l'impiego delle nuove molecole che vengono eh, sviluppate eh, a livello sia per l'agricoltura convenzionale sia per l'agricoltura biologica i tempi di approvazione sono tempi biblici e non consentono una rapida un rapido utilizzo di queste nuove tecnologie quindi sostanzialmente io credo che eh, occorra eh, andare ancora verso una strada di sostenibilità questo è eh, un dato ineludibile ma occorre aggiungere eh, ai tre aggettivi che vengono dati alla sostenibilità cioè sostenibilità ambientale sostenibilità sociale sostenibilità economica anche una sostenibilità dal punto di vista produttivo perché questo ha un impatto poi sui bilanci delle imprese agricole. C'è un problema che io vedo eh, e che è legato a, alle norme eh, della nuova PAC, per esempio l'obbligo di introduzione delle rotazioni eh, oppure l'obbligo di eh, mettere a riposo il 4% delle superfici, eh, sono obblighi che comportano un costo per le imprese agricole Mentre l'attuale greening veniva remunerato, queste sono norme di condizionalità rafforzata che comportano un costo, un costo che io ho quantificato in uno studio eh, mediamente intorno a 100 euro per ettaro, a fronte di una, una compensazione media dei nuovi titoli eh, della PAC Futura che saranno di circa 160 euro. A questo punto credo che gli agricoltori ci metteranno a fare i conti e temo che ci sia eh, una specie di fuga dalla PAC. Questo è uno dei pericoli che io oggi vedo. Eh, la, mh, è inutile eh, dare troppe regole. Quando ci sono troppe regole o ci sono dei fenomeni speculativi o dei fenomeni eh, di elusione, eh, oppure ci può essere... Eh, la, mh, l'incentivo ad abbandonare e questo sarebbe un grosso pericolo perché sappiamo quanto la PAC ha dato negli ultimi anni. Se mi permettete un'ultima battuta, eh, relativamente ci sono delle strategie e delle misure nel breve periodo e io vedo appunto eh, positivamente in questi giorni una serie di dichiarazioni proprio sul fatto di sospendere queste misure di limitazione della produzione, però qualcuno l'ha già sottolineato, occorre ripensare in modo molto molto intenso a quello che è stato il processo che viene indicato come party fork e tutela della biodiversità. Non ci possiamo permettere di ridurre le produzioni e l'Italia non se lo può permettere all'interno dell'Unione Europea perché siamo tra i paesi più deficitari. Lo siamo dal punto di vista energetico, lo siamo anche dal punto di vista agricolo. L'Italia negli ultimi anni ha ridotto le proprie produzioni e c'è il pericolo che queste produzioni si riducano ulteriormente. Con che cosa produrremo il made in Italy che vogliamo esportare nel mondo? Già oggi quello che mangiamo noi italiani per il 50% è importato e quindi attenzione perché bisogna mantenere una capacità strategica di produzione. E questo deve essere fatto garantendo tutti quegli aspetti che dicevo poco fa. Benissimo, ringraziamo il professor eh, Pretolani per le sue eh, indicazioni anche sul ruolo dell'innovazione, dell non soltanto quella eh, strettamente legata alla meccanizzazione, per esempio, delle quali si parla tanto, ma che ci esiste anche eh, un'innovazione poi in campo che può dare dei contributi significativi. A questo punto dopo aver sentito il mondo agricolo e poi anche il mondo della ricerca io passerei alla parte politica del nostro parterre di questo pomeriggio e in particolare chiamerei in causa Onorevole Paolo De Castro, ehm, grande conoscitore di eh, politica agricola, tutti lo conoscono, due volte, già due volte ministro e eh, da un lungo periodo, rappresentante della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento ehm, e soprattutto grande conoscitore della PAC. Eh, onorevole, eh, sentito un po' le sollecitazioni che sono già avvenute eh, finora. Eh, che margini ci sono eh, all'interno della politica agricola per cercare di correggere un po' il tiro o almeno andare a incontrare meglio eh, queste eh, necessità produttivistiche che si sono rese così impellenti eh, prima della pandemia ma adesso in particolare adesso con, con la, la crisi legata al conflitto fra Russia ed Ucraina? Le misure che sono state già adottate possono essere una prima risposta o bisogna fare di più? Ma intanto grazie Giorgio e un saluto a tutti i presenti a partire dal collega Dorfman che immagino prenderà la parola subito dopo di me, quindi cercheremo di dividere un po' le osservazioni in questi interventi. Saluto anche il collega Roberto Bretolani che rivedo molto molto Uh, informa e mi fa piacere eh, ma eh sì eh, Giorgio abbiamo sentito da, da Alessandro Apolito e da Postorino le critiche giustamente che, che si avanzano intorno a una situazione oggettivamente molto complicata eh, non soltanto post pandemia ma oggi abbiamo questa drammatica situazione dell'invasione dell'Ucraina eh, da parte russa che sta portando scompensi di carattere produttivo e logistico, tutto questo alza diciamo così un po' il tiro su quelle che sono le critiche che sono state avanzate, però io intanto vorrei fare un po' di chiarezza se possibile visto anche eh, l'invito che Lorenzo eh, Robustelli ci aveva fatto eh, insieme a Carlo Corazzi in questo incontro di U News. no? Cioè, facciamo chiarezza perché le critiche sono giuste però poi dopo dobbiamo trasformarle anche in strade concrete innanzitutto eh, le valutazioni di impatto, ha detto bene Alessandro, prima le valutazioni di impatto si riferiscono a fork e non alla PAC, eh Giorgio, quindi non c'entra niente la PAC sulle valutazioni di impatto. La PAC, ne è, eh, eh, dopo vediamo quello, i, i gradi di libertà che abbiamo, quello dirà meglio di me ovviamente il direttore generale eh, Butcher, però eh, la, sulla PAC le valutazioni di impatto sono state fatte a suo, a suo tempo, quando Philogan presentò la proposta nel 2018 eh, eh, ma, che sono... parlo, immaginano una, un aumento della produzione le valutazioni di impatto fatte al suo tempo non cambia, non c'è un impatto sulla produzione della PAC, infatti nessuno chiede un rinvio della PAC, è una cosa che è nata diciamo post l'invasione dell'Ucraina, ma non, non si capirebbe eh, oggi dal punto di vista dell'aumento della produzione, le scelte che abbiamo fatto di sospendere la superficie ecologica, le cosiddette ecological focus area, sono una delle poche cose che, potevamo immediatamente fare per spingere la produzione europea, ma di per sé la PAC non ha un, un impatto eh, negativo, semmai l'impatto negativo può essere visto in ottica italiana sulla redistribuzione degli aiuti, eh, perché anche qui dobbiamo fare chiarezza, questa PAC nel settennio eh, 2019-2027 eh, ha le stesse risorse più o meno di quelle che abbiamo goduto dal 2014-2019, sono circa 50 miliardi di euro per l'Italia, quindi evidentemente non è che c'è un calo così drammatico di risorse, il calo avviene nella misura in cui l'effetto redistributivo degli aiuti porta molti agricoltori e anche in particolare allevatori ad avere un effetto su questa redistribuzione, per cui chi prendeva molte migliaia di euro a ettaro oggi con l'effetto redistributivo gli si abbassa l'aiuto PAC, è, è una considerazione però tutta italiana perché la redistribuzione gli altri paesi europei l'hanno già fatta, l'hanno fatta quasi tutti e quindi è evidente che c'è una particolarità italiana sugli effetti di questa PAC rispetto a quello che accade negli altri 26 paesi europei. Poi dal punto di vista della crisi, beh questo non è una novità, ma lo, lo devi ricordare a me Giorgio, ricorderai il saggio che scrivemo con alcuni colleghi accademici nel 2013 dove mettemmo in luce davanti al, al problema delle primavere arabe quanto drammatico fosse il livello di dipendenza dell'Europa dalle importazioni, livello di dipendenza che è aumentato, non è diminuito, abbiamo citato, lo citava il collega Pretolani, olio eh, di semi di girasole o... Oh, eh, Mais, ma citiamo le proteine vegetali anche, citiamo la soia. Noi siamo dipendenti per il 90% delle nostre, dei nostri fabbisogni dalle importazioni dall'America Latina e dalle importazioni dal Nord America. Quindi è evidente che questa situazione di dipendenza europea è veramente rischiosa. E con la guerra in Ucraina eh, si è eh, drammaticamente messo in luce in una maniera preoccupante. Quindi l'Europa deve fare di più per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni e possiamo fare molto, non solo con questi circa 9 milioni che poi al netto delle coltivazioni del proteiche sono circa 4-4 milioni e mezzo di ettari, 200 mila ettari in Italia, che possiamo mettere a cultura, però possiamo fare anche tanto andando a vedere attraverso l'innovazione, l'innovazione può tanto penso all'innovazione genetica, penso all'innovazione meccanica, dove possiamo non solo andare diciamo, nella direzione di quelli che sono gli obiettivi ambientali, ma anche spingere molto sulla produzione, pensa soltanto all'aumento delle superfici irrigue nel nostro paese, cosa potrebbe comportare dal punto di vista dell'aumento della produzione, anche se, come veniva ricordato, siamo in una condizione Suscita. di stress, stress idrico devastante, speriamo che piova, mai così secco il po' negli ultimi 30 anni, quindi parlare di aumento delle superfici irrigue oggi sembra una barzelletta, però è quello di cui abbiamo bisogno, perché passare da cultura asciutta a cultura irrigue significa a volte triplicare le rese. Quindi si può fare molto con gli strumenti che abbiamo oggi e si deve fare molto. Ora è evidente, sono d'accordo con tutti, che questo primo passo che abbiamo fatto con il cosiddetto pacchetto ucraina, liberalizzazione dell'EFA, aiuti di Stato e lo sblocco della riserva di crisi, è stato sicuramente un piccolo passo. Però voglio fare una, una considerazione da tenere ben presente a tutti noi, soprattutto noi italiani, diciamo nel contesto. L'Italia è un contributore netto. Il che vuol dire che se noi chiediamo all'Europa di fare di più e di dare di più, ogni 100 milioni che ci dà l'Europa, noi gliene diamo 120 all'Europa. Quindi conviene mettere a, in moto un meccanismo italiano, anche perché questi aiuti di Stato che sono sì più bassi rispetto a quelli Covid, da 100.000, ricordava Alessandro, si è passati a 35.000, da 800.000 si è scesi a 400.000, però tenete conto di una cosa, se noi dessimo oggi solo alle aziende da latte italiane 35.000 euro per azienda, bisogna che lo Stato italiano cacci un miliardo e due lo farà lo Stato italiano, caccerà lo Stato italiano un miliardo e duecento milioni se volessimo dare 400 mila euro all'azienda di trasformazione occorrerebbe un altro circa miliardo e mezzo ecco io non, non, non, non lo so io mi auguro che Draghi riesca a mettere mano e, e con la spinta di Paduanelli a trovare queste risorse ma è evidente che sono risorse molto importanti in una situazione difficile come tra l'altro stanno vivendo tutti i settori produttivi perché il problema dell'agricoltura oggi in Italia è soprattutto un problema di costi un problema che quindi hanno tutte le imprese, costi energetici, perché sia chiaro, il mais e il grano denaro che importiamo dall'Ucraina, eh, eh, troviamo delle fonti di approvvigionamento alternativo e il costo è il problema. Diversamente il discorso, ma non voglio aprire una parentesi, enorme, pericolosissimo riguarda l'Africa, riguarda il Nord Africa, dove lì c'è un problema proprio di disponibilità di prodotto perché sono totalmente dipendenti anche in termini di quantità proprio dalle importazioni dalla Russia in particolare oltre che dall'Ucraina. Quindi un contesto complicato, però cerchiamo di guardare agli strumenti. Oggi abbiamo questo pacchetto, mettiamolo in atto, spendiamo subito questi 50 milioni che poi diventano 150 col cofinanziamento generato dalla riserva di crisi, perché sarebbe, per esempio, se li diamo subito immediatamente con un aiuto capo, visto che li dobbiamo spendere entro quest'anno, credo sia una misura ragionevole, significherebbe quasi raddoppiare quanto previsto dal piano strategico nazionale come aiuti capo con gli aiuti accoppiati e potrebbe essere un contributo immediato, speso subito, ora, nei prossimi mesi e lo possiamo già fare. Poi certamente se c'è la disponibilità finanziaria dello Stato italiano, mettere immediatamente in moto un bel pacchetto di aiuti, ma mi rendo conto che sono risorse importanti e, e mi auguro che appunto si possano trovare a livello di, eh, di Stato italiano. Però invocare a un aiuto straordinario europeo di 10 miliardi e poi ovviamente l'Europa dovrebbe ripartirlo per gli Stati membri perché, come sappiamo tutti, l'Europa non può andare a deficit di bilancio. Quindi se mette dei soldi per un pacchetto d'aiuti sull'agricoltura, immediatamente devono gli Stati membri pagare il conto. Ecco, in questo conto che pagherebbe l'Italia, pagherebbe di più di quanto riceverebbe. Quindi non lo so se, eh, eh, eh, diciamo, teniamo sempre conto di questi aspetti economico finanziari dei conti tra Italia e l'Unione Europea. Quindi per carità, certamente poco, dobbiamo fare di più, la sicurezza alimentare è tornata centrale, quindi approfittiamo per mettere in atto un programma di rafforzamento della produzione europea, però ricordiamoci, mi pare lo ricordavi tu Giorgio, siamo la più grande area del mondo come esportazioni, abbiamo largamente superato l'esportazione degli Stati Uniti, quindi nella strategicità della sicurezza alimentare teniamo sempre conto del ruolo straordinario che ha l'Europa come presenza nei mercati, nei mercati internazionali e poi auguriamoci ovviamente che questa benedetta guerra finisca il più presto possibile. Grazie. Certo, grazie. Grazie all'onorevole Paolo De Castro. Io... Forse mi sono spiegato male, non volevo, ho fatto, ho sembrato un po' confusione fra la PAC e il Green Deal e la Farm to Fork, a quale sono state fatte le valutazioni di impatto. Quello che volevo dire è che la PAC forse dovrebbe, sarebbe chiamata anche un po' a compensare gli effetti delle, delle due strategie che sicuramente secondo i principali studi avranno un effetto negativo sulla, sulla, sulla, produ sulla produzione europea agricola europea. E forse e però queste bisogna... ancora non sono, Giorgio, state approvate, stiamo parlando di. No, no, no, stiamo parlando di scenari di, certo, di, esatto, eh, di, di previsione. Di previsioni. Di previsioni. Quando verranno presentati, ovviamente ci saranno delle discussioni in Parlamento e il Consiglio. Vedremo cosa sarà approvato. Assolutamente, però eh, va detto che anche l'invarianza no, sostanziale, sia di risorse eh, di, nei trasferimenti eh, della, della politica agricola, è comunque eh, forse un tema da approfondire perché di fronte a, a uno scenario eh, che si profila di, eh, di eh, sempre maggiore dipendenza dall'estero, forse qualche cosa andrebbe anche cambiata. Voglio dire, per esempio, eh, cioè il, per stare a un settore che c'è abbastanza vicino e congeniale che conosciamo, perché è prettamente italiano, come l'olio d'oliva. L'olio d'oliva riceve da decenni circa 700 milioni di euro di aiuti comunitari, tra l'altro poi da diversi anni con la formula del disaccoppiamento, e questo non ha impedito, quindi una sostanziale invarianza dei trasferimenti, non ha impedito che negli anni il settore dell'olio d'oliva, sia quasi scomparso, insomma, no? Cioè, da, da leader mondiale, l'anno scorso siamo scesi persino dal podio dei principali produttori, per cui questo volevo dire, cioè l'invarianza delle risorse, la sostanziale invarianza, non è di per sé un'assicurazione poi di una, eh, di una autosufficienza, questo era la, il punto. Comunque, hm? Questo era, era l'aspetto che volevo aggiungere. Va benissimo, passiamo poi a un altro... Uh, europarlamentare che uh, conosce molto bene, molto vicino al settore agroalimentare italiano che è Herbert uh, Dorfman e anche a lui uh, giro quindi uh, la domanda su, uh, sulle riflessioni che abbiamo fatto finora su questa uh, situazione di uh, grave crisi eh, soprattutto di eh, mancanza di eh, materie prime per noi eh, fondamentali fondamentali per la nostra industria di trasformazione che poi è quella che ci consente di eh, avere e detenere i primati nelle esportazioni che ricordava poco fa anche l'onorevole eh, De Castro quindi quali sono eh, a suo giudizio le misure che si possono eh, diciamo, esplorare per cercare di contrastare eh, questo, eh, questa congiuntura così complessa Prego buongiorno, buongiorno da Bruxelles, grazie, grazie per questo per questo invito. Ma io um, condivido quello che l'amico Paolo De Castro ha detto prima. Situ sicuramente siamo in una situazione congiunturale difficilissima, però, d'altra parte abbiamo una PAC che dovrebbe entrare in vigore e entrerà in vigore tra mezz'anno, poco più di mezz'anno, quindi all'inizio del 2023 e andrà più o meno fino alla fine di questo secolo, di questo decennio. Quindi dobbiamo un po' scindere le due cose. Adesso dire che questa situazione causata da una guerra che speriamo che finisca nelle settimane a venire debba influire sulla politica agricola dei prossimi dieci anni, eh, dobbiamo stare un po' attenti. Poi dobbiamo stare un po' anche attenti um, e io non condivido che uh, perfettamente quello che è stato detto prima che uh, senza differenza tutti i settori agricoli sono colpiti da questa crisi in maniera uguale perché è chiaro che in questo momento tutti hanno cost costi di produzione altissimi però anche è anche vero che avremo alcuni settori, spero, soprattutto um, gli arativi che avranno anche ricavi molto più alti perché i prezzi agricoli non rimarranno alti per due settimane o tre, rimarranno alti per un anno e questo chiaramente comporta anche un turnover più alto delle aziende, quindi do, eh, quelli che soffrono veramente, quelli sono gli allevamenti che hanno costo più alto dei fertilizzanti, costo alto del, di, di energia, è il costo alto di mancimi che sono il risultato dei costi alti della, del, del settore della, delle dell'esimità dell'arattivo quindi bisogna anche vedere un po' le cose un po' più lunga durata perché se no rischiamo a fare qualche errore a mio avviso questa è la prima riflessione la seconda ehm, non abbiamo parlato fino adesso e so che ne parlerete dopo quindi faccio solo un, un cenno di, di gestione di crisi e questo sarebbe la classica crisi. Ed è la classica crisi. Noi dobbiamo, ehm, vedendo questa situazione che abbiamo in questo momento, vedendo quello che è successo con il Covid, ma vedendo un po' il cambiamento climatico nel suo insieme, dobbiamo ehm, migliorare ancora, anche se il taglio è all'avanguardia quando parliamo di gestione, di sistemi di gestione crisi, della crisi. dobbiamo. Eh, migliorare ancora su questo versante io penso che quello che abbiamo fatto sulla PAC, che era un progetto del tutto italiano, perché l'idea di prendere il 3% del primo pilastro e mettere sulla gestione della crisi è un progetto italiano lo voleva l'Italia e lo abbiamo fatto Pottenuto, per tutta certo. l'Europa perché, perché, um, eh, perché lo voleva l'Italia e questo, questo potrebbe diventare diciamo una culla di pensiero che può essere sviluppato ulteriormente io sono convinto che noi dobbiamo allontanarci sempre di più dal pagamento ciclico andare verso il pagamento aciclico cioè dare, avere soldi a disposizione quando servono quando siamo veramente nella situazione difficile come lo siamo adesso e se noi avessimo eh, l'Income Stabilization Tool e i fondi mutualistici in vigore in questo momento qualche situazione si potrebbe risolvere in maniera un po' migliore, perché come ha detto Paolo prima, i, i soldi che servono sono importanti. E poi c'è cioè, l'ultima riflessione mia, È la questione della, chiaramente questa, questa crisi ci insegna o insegna soprattutto chi ha fatto finta di niente quando si parlava di eh, sicurezza alimentare negli ultimi anni, perché qui in questo Parlamento europeo e tante NGO hanno fatto finta come se la questione della sicurezza alimentare non esistesse più. Quando noi qui, e io devo dire, non lo dico adesso, l'ho detto negli ultimi anni, che nonostante tutta la questione della sostenibilità, però la sicurezza alimentare rimane un elemento, elemento importante, a volte sono stato trattato come uno che non ha capito come va questo mondo però vediamo in questo momento che le due cose devono essere combinate e io ritengo sbagliato chi dice adesso che la sostenibilità non è più importante perché adesso dobbiamo produrre e dobbiamo solo produrre no, dobbiamo tornare a questo concetto che c'era fino a qualche anno fa della sustainable intensification dobbiamo lavorare affinché produttività e sostenibilità non siano un antitolo e questa idea di qualcuno, soprattutto di qualche NGO che va avanti a dire no, l'unica sostenibilità è essere più estensivo a produrre meno, non ci porta a nessuna parte è per quello che secondo me la PAC deve premiare gli innovativi quelli che fanno veramente qualcosa di nuovo quelli che vanno anche sulla strada della sostenibilità però di una sostenibilità moderna, di una sostenibilità ai, al passo coi tempi, quindi della ricerca, della conoscenza, ehm, delle, delle, delle innovazioni, perché se no succede quello che ha detto lei prima, se no succede che noi investiamo milioni e milioni su un settore dove poi vediamo che sostanzialmente non abbiamo aiutato il settore ma abbiamo mantenuto il settore in una situazione Abbiamo pagato affinché il settore rimanga nella situazione dove non è più competitivo. Abbiamo, esatto, l'abbiamo prevenzionato. Io ringrazio eh, Herbert Dorfman. Dobbiamo stringere perché abbiamo poi l'intervento del direttore generale della DG Agri Wolfgang Burcher eh, che altrimenti ci deve lasciare mentre invece volevamo sentire la sua la sua voce. Innanzitutto capire se dal suo osservatorio qui in Italia le misure che sono state adottate dalla Commissione sull'emergenza, cioè quella di eh, sbloccare la riserva eh, di crisi eh, di eh, ampliare anche se molti dicono non a sufficienza eh, la misura degli aiuti di Stato eh, e poi soprattutto eh, la possibilità di eh, libera la, la liberalizzazione diciamo, sui terreni eh, a riposo di poter seminare i terreni a riposo sono misure ritenute non sufficienti eh, per contrastare l'attuale eh, congiuntura, eh, difficile congiuntura. Volevo sapere se eh, allo studio della Commissione ci sono già eh, delle altre misure, misure ulteriori. Aspettare la traduzione. Thank you very much for your kind invitation and thank you very much also for the question. Now let me start by uh, referring to the fact that we have an agreed uh, reform of the common agricultural policy that has found the agreement of the Council and the European Parliament. And I think there is no alternative to this review, re reviewed, revised common agricultural policy, because as many of you have said, the climate change challenges do not go away. Just two months before we discussed the crisis, Ukraine crisis in the Council, we have discussed the drought crisis in. Spain and in Portugal. So we need to stick to this agenda. Now it is also true that uh, the Ukraine crisis has uh, heavily aggravated uh, the scenario for our farmers in particular as it has increased the input prices for farmers, mainly feed prices, fertilizer prices. And this is why the European Commission is, is working firstly on three on three areas where we have challenges. I mean, main and foremost, I think everybody agrees that we have to help Ukraine in terms of food security. We have to ensure that Europe complies with its global responsibility in terms of food security. But evidently, we also need to take care of our farmers to continue to ensure food security, but also for the for food affordability for our citizens now you have referred to the, the, the money is available and many speakers have referred to it eh, I think we cannot we cannot uh, please please more. can can you stop uh, only a moment for, for translation cioè, sorry eh? che altrimenti poi va troppo avanti e si perde see you know said. can i continue ah, so okay can, can you continue continue please i continue in english now i think uh when it comes to additional measures uh, okay. the first thing which we have to keep in mind is that europe is confronted with a huge crisis And if you have to deal very soon with four to five million refugees, the question of availability of additional funds to the 58 million, which we provide already today to farmers on a yearly basis will be very difficult. Now, I think the measures which we have taken in the short term, they really should help those farmers and uh, Herbert Dorfmann has referred it, who are really in difficulties and firstly, i think having 35,000 euros in terms of stay date per farmer until the end of the year is a considerable amount. Secondly, the crisis reserve in the case of, of uh, Italy amounts to about 50 million euros that can be multiplied by three, which is 150 million euros. I think the difficulty is, and that is what uh, Herbert Dorfman has referred to, That's not easy for, for Italy, as it is not easy for any member state to identify those farmers who are most affected by these losses or by the high increases of prices and are not compensated by high output prices. So I think uh, uh, having regard to the financial framework which we have available, I think the Commission has made a, a considerable effort and it's now up to member states to to redistribute this funding in accordance with the needs of, uh, of uh, farmers. Ok, uh, another question, cioè uh, se um, il, il Ministro italiano uh, poco fa ha parlato del, dell'ipotesi di uh, far slittare uh, l'entrata in vigore della riforma PAC di un anno, cioè dal 1 gennaio uh, 2023 al, uh, al gennaio 2024. È un'ipotesi uh, sul tavolo questa? I think we have already postponed the entry into force of the Common Agricultural Policy from 1st January 2021 to 2023 and a uh, first postponement is not on our agenda. No, non è nell'agenda, mi sembra di capire. Va bene, okay, eh, ringraziamo Wolfgang Butcher, grazie. Non so se è possibile avere una, una sintesi di quello che lui ha detto, io qualche cosa l'ho segnata, mi è sembrato in linea poi anche con l'ultima risposta che ha detto che non ci sono grandi alternative al all'attuale impianto della PAC non mi sembra di aver colto grandi margini di manovra insomma nelle sue parole ha soltanto parlato forse l'unica cosa che mi è sembrato di cogliere è quando parlava che c'è che all'ordine del giorno è il tema di alcune filiere per il quale il rincaro dei costi energetici in particolare e delle materie prime è molto forte, molto pesante e non viene compensato poi dai prezzi di vendita insomma una situazione che sembra quasi tratteggiare l'identikit della, della zootecnia italiana e non soltanto di quella e, e mi sembra che abbia detto che ci sarà probabilmente qualche margine di manovra all'interno della redistribuzione dei dei fondi previsti anticrisi. Per il resto, invece, per quanto riguarda la possibilità che ci aveva, la quale aveva accennato il Ministro delle politiche agricole, Pautonelli, cioè di un ingresso, entrata in vigore, differita della PAC, mi sembra che non abbia fornito grandi indicazioni in questa direzione. Quindi staremo un po' a vedere. Va bene, io penso che insomma abbiamo fatto un ampio giro di orizzonte eh, su, eh, sull'attuale eh, situazione della eh, politica agricola. Eh, non credo che Diciamo sarà all'interno della politica agricola che saranno cercate delle risposte, anziché dopo otto anni di negoziato metterle in discussione, come ha sottolineato in particolare l'onorevole De Castro, creerebbe più controindicazioni che altro, in particolar modo per un paese come l'Italia che è contributore netto. Per cui eh, potrebbe ottenere qualche vantaggio, ma molto più probabilmente eh, si troverà anche con delle maggiori richieste di eh, contribuzione eh, alla fine, visto quella che è la nostra posizione, per cui sotto questo profilo una strada diciamo, eh, non proprio consigliabile. Eh, abbiamo parlato molto anche eh, diciamo delle varie possibilità eh, di eh, trovare delle contromisure, eh, in particolare dall'altro europarlamentare Herbert Dorfman, eh, ha parlato di un tema che sarà approfondito poi nella nostra eh, successiva eh, tavola rotonda che è quella del, eh, del, delle misure della gestione del rischio che è una delle novità importanti della riforma PAC e che eh, tutti quanti auspichiamo che invece questa entri in vigore rapidamente anche perché al di là dei conflitti eh, i cambiamenti climatici sono una realtà è stato accennato anche dell'emergenza che abbiamo proprio alle porte che è quella della siccità sono previste per la verità delle piogge nei prossimi giorni ma non credo che possano nel giro di pochi giorni compensare un deficit che invece va avanti da mesi io eh, c'è una piccola pausa adesso un coffee break e poi vi do appuntamento alla prossima tavola rotonda tra poco grazie